Ragazzi vi ricordate la bici più economica per fare tutto? La Rose Bonero, ve l'ho presentata qualche mese fa Abbiamo fatto un bike check completo della bici base stock che esce dal sito Rose Ho oh, capito, sei girato veramente da solo Abbiamo chiesto, non mi ricordo, 15-20.000 like Per rendere questa Bonero una slop Wheelie Bike Quindi kitarla completamente sia per renderla bici da slop Style Quindi triccabile, fare bass, fintelli, sburi, Ma renderla un po' ibrida per farla anche wheelie bike, farle impennate roba del genere Perché alla fine non è che differenzia tanto da una wheelie bike sta bici In modo tale che la rendiamo veramente la bici perfetta per fare qualsiasi cosa E allo stesso tempo mantenerla economica No, ho detto una cazzata, non la manterremo economica perché adesso la chittiamo di bestia. <ride> economica è eh, se la prendete base, invece se la chittate come oggi, giusto. <totiposite> Nel kit che andiamo a montare oggi Appunto in realtà non ci sono tantissimi pezzi Vi ricordate questo bel colorino Che l'avevo montato sulla Ruth Miller Di Ibo due o tre anni fa Ritorna Perché io col manubrio non l'ho mai venduto Perché sapevo che sarebbe tornato il momento di montarlo Un registro stasoscopico diverso Che dopo vi spiego come funziona Una cosa importantissima che vedo che ho già perso Che è piccolissima Dove cazzo l'avete messa bastardi? Ce la vedi te? Ce la vedi te? Ah mi sa che l'ho appoggiato lì quando dove ah, cazzo La parte fondamentale di questa bici, ragazzi, piccolo, ma. Però è caratteristica. E poi, chiaramente, come al solito. Non so se c'è bisogno sempre di ricordare di dire qualcosa a questo pacco. È la parte più economica della bici. <ride> no, oh no, non faccio. No, no, no. no, no, no, no. C'è un problema. Spero toccare nel cesso. È che è da smontare la bici e rimontare con i pezzi. Cambiare i cavi dei freni, metterli più lunghi per fare i bar spin e whip Cosa che io non sono assolutamente capace di fare. Quindi, per questo è venuto il nostro soccorso. E oh. È arrivato il meccanico più forte d'Italia ragazzi Yoshimitsu direttamente dal Giappone ragazzi Yoshi guarda volevo farti vedere una cosa notevole da parte mia Questo acquisto ah, ah è nuovo Fai finta di essere guarda, impressionato guarda. Amazon 50 euro Cos'è questo prese? scompartimento? C'è qualcosa dentro 56. Ma okay. no, cosa serve? Il buon Yoshi, ragazzi, l'avete già visto nel video della Ruth Miller Lo trovate sempre alle bicicletterie di via Washington a Milano. A 60. Al Billy Bar Cosa che io assolutamente non so fare. Cavi dentro il telaio. Ah, devo far passare la guia dentro. Ciao! <ride> adios! Adios! Ah. Ottimo lavoro! Cosa c'è dentro? No, io faccio una domanda. Dove metto la valvola del tubeless? <ride> la trappola. Cos'ha di diverso il registratore di destra? Per eliminare il cavo che passava davanti, abbiamo preso questo qui che invece il pulsante è direttamente sotto la sella quindi quando devi venire su le gallette? le regista buone del mondo <ride> il buone, il era più buone del mondo Parole di ex exterior hop fai super sit tu lo prendi qua? fai sì. e quella è super extension questo ragazzi è un ah, okay. in Oh, capito. <ride> Intanto che Yoshi sta montando i freni, noi, ragazzi, abbiamo montato completamente le ruote. Direi che questo giro li abbiamo fatti un po' osé. C'è un trucco per far suonare di più gli industry 9. Bisogna smontarli. Ci sono un sacco di dentini qua dentro, ragazzi. Con queste mollettine che sono anche loro dentate. Quando queste vanno. A toccare Questo è il sound Che De, si del genera Del paradiso Cioè non è che loro Industri9 hanno detto Vabbè facciamo delle belle ruote Che fanno rumore In realtà non è Quella la cosa figa Di Industri9 Ma Forse se notate sì. Prendete la vostra bici a casa Date mezza pedalata in avanti E vedrete che in avanti Hanno un piccolo gioco Le Industri9 Non ce l'hanno Proprio per questo motivo Comunque ricordatevi Che in descrizione Ragazzi trovate sempre il link Per andare a vedere Un po' le ruote industrial 9 Vi ho detto Costano Ma sono una garanzia È come quando Volete comprare una macchina si compra la Fiat no no no ok raga siete pronti a vedere la bonero completamente cambiata 3 2 1 Oh! eccola qui Trick machine, wheelie bike, trail bike, tre bici in uno, utilizzo per qualsiasi cosa, città, bosco, door jump Cosa abbiamo fatto? Quindi di modifiche da stamattina, tanto per iniziare la prima modifica chiara da fare Era buttargli su degli industry 9, belli sgargianti quei colori, belli resistenti così anche se overizziamo qualche trick ne sbattiamo ubal, colore avete visto, stavolta ho usato Di conseguenza ho detto, cavolo ma io nell'armadio c'ho ancora il manubrio quello... Cromo, petrol che avevo usato Che era piaciuto a tutti Ci sta perfetto E lì arriva il bello ragazzi Una modifica fondamentale da fare Quando si vuole fare una bici per fare i bar, bars i whip, Ma ha anche il freno davanti A differenza delle dirt, è chiaramente far passare il cavo davanti All'interno del tubo della forcella Proprio con un ragnettino fatto apposta Ci abbiamo messo così tanto a montare il tutto Perché chiaramente anche i cavi posteriori Del cambio andavano completamente cambiati E allungati E fatti passare anche all'interno del telaio l'ultima modifica anche questa fondamentale è stato togliere il manettino del regisella telescopico e mettere questo regisella telescopico particolare che ha la manettina esattamente sotto la sella in questo caso abbiamo deciso di metterla rivolta verso indietro perché per certe trick, tipo quando prendi la sella rischiavo di prenderla con la mano e alzare la sella in aria quindi abbiamo messo la rivolta verso indietro un po' magari antiestetico non bellissimo ma super funzionale per quest'inverno Ditemi cosa ne pensate. Stavamo pensando magari di organizzare una sotto specie di ride out, magari sentire 24-7, 24-7, 24-7. Non lo sanno ancora voi ragazzi 24-7, ma lo, di bene. lo diciamo nel video. Andiamo a treccare un po' questa belva. Io direi che dovremmo fare un video dedicato Imparare a fare i trick con questa nuova wheelie bike Con qualcuno 24-7 che è capace magari Raga se poi facciamo il raduno Voglio che mi insegnate voi eh tra il primo e il secondo le ruote troppo grosse ok basta funziona bene si sente a differenza da dirt sono troppo curioso di provare whip su qua ho un problema fondamentale del crank stopper esatto però c'è quello per fermare il giro dei pedali all'indietro quando fai tipo tail whip ci vediamo tra qualche giorno ragazzi con un pochino più di luce il crank stopper e speriamo una schiena un po' meno bloccata di questa Sono passati tre giorni da quando abbiamo montato la bici, io ancora sono sulla stessa bici. Tre giorni malietta. che non ti lavi. Tu scherzi, veramente io l'ho messa... Vabbè, <ride> che ho detto, non se la lavo la... non riesco, magari non la asciugo, magari me la dico. E dim... quindi... Acco oh. di geo. Oggi raga, abbiamo tutto il tempo necessario per spingere i limiti di questa... Bonero. Scaldamento fatti Andiamo un po' sul bag a testare Voglio sperimentare questa bici Vedere come reagisce in aria con i trick da slopestyle Flip whip Tre whip Finiti due trick Flip e cork Sete cork Che Oh i trick da slopestyle Vediamoli vediamoli Flip bar quindi Ahia. Aia si sente che è duro, che sarà una bella impresa da far girare il manoeuvre. È bello duro in aria, eh, perché già bar spin dritto è tanto più duro di bar spin colador. Quindi adesso cosa sblocchiamo? Flip whip, chiaramente, perché è l'unica cosa che c'è da il flip whip, ah. subito E cosa vuoi fare? Flip Whip? Flip up. Ah. L'altro giorno vi ho detto che non avevamo il crank stopper, Gliel'ho messo, eh, per fare il tail whip Vabbè, io ne provo uno sul piccolo, se non viene vado sul grosso che di sicuro è più, più tranquillo è duro eh in aria non parte via veloce i chili in più si sentono parecchio oh, oh, oh, oh. mi sa che non gira un gazzone Vogliamo provare a farne uno sul grosso così per spostarci troppo tirato qua se vai sul grosso ti sfido lo chiudo la prima vai fidate se non lo chiude la prima siete corti devo ritenerlo chiuso devo ritenerlo chiuso Basta. dai devo riuscire a chiuderlo mancava secondo me un pelo di flipping eh. Mi chiude eh. Minchia sei duro Cioè io volevo mandarlo sul mulch piccolo Ma mi sembra proprio impossibile farlo sul bu cioè faccio fatica sulla rampa più grossa Che c'è in parco la... Dobbiamo <ride> trovare qualcosa entro oggi da fare sul mulch piccolo Quindi adesso ci do tre alternative Cash roll 7 cork o double flip Oppo sette cork <ride> Per fare un po' cork devo farlo partire forte Se no non gira Eh sì Girerà benissimo Cheat Secondo te il toto riesce a fare 3 whip alla prima No Han detto che ce la fai alla prima 3 eh, whip alla prima sicuro Eeeh eh, giravano sei! E io che pensavo di rimanere tranquillo Perché mi è venuto 3 whip sul bag Vabbè raga andiamo sul mulce? No no si, va sul cazzo mulce te lo dritto, flip bar, 3-6 bar spin. E banger con così, oltre whip. Dai, ma perfetto. C'è uh! più l'inerza in aria che comunque fa la BC si sente proprio che ti tira quando fai 3-6 mode uh! that uh! you uh forget -huh. Eeeh tre bar c'è E quando oltre bar c'è Sai cosa manca Albi? Abbiamo oltre whip adesso That's a bad the up Con vale. le 29 No però sai cosa mi ha fatto capire? Comunque Che dimensioni contano No sono no. No, chiesto Come mai Tosemenok e tutti quelli che fanno rampage Come mai utilizzassero le 27,5 Cioè un pochino capisco Chiaramente la bici è un pochino più piccola Però si sente la ruota veramente grossa sulle 29 Infatti la cosa che potrei fare Non nell'immediato Ma magari l'anno prossimo È chiedere a Industry 9 da mettere su questa delle 27,5 Tanto si possono mettere E secondo me diventa molto più tranquilla da farci arti Soprattutto quando vai a fare i trick complessi così flip Whip, quelle robe lì Però non l'abbiamo ancora provata in bike park. Ecco magari tipo flip whip Sarebbe da provare In un bike park tipo Mottolino Qui quando parti Con questa devi pedalare fortissimo Perché siamo in piano Al mottolino invece Il salto in mulcia Arrivi con tanta velocità E quindi ti riesci a concentrare Solo bene tranquillo sul trick Potremmo fare ah, Una sì. sender session al mottolino L'anno prossimo Con questa bici Se arriviamo a Che abbiamo fatto per questa roba qua Forse era 20.000 Almeno più di 20.000 like Deve essere 25.000 25 E bisogna almeno provare Tipo flip whip Sei Attento a quello che dici Lo so lo so, lo so. So che ne flip whip 7 cork provarlo almeno sul bag e vedere come gira e poi chi è che prova double flip chi è che <ride> prova double flip <-click? ride> penso io per ritornare in convalescenza. <ride> è stato un piacere direi che questo video abbiamo fatto girare durare abbastanza grazie per essere stati qua legno <musi>